Siamo qui col Presidente del Consiglio regionale del Piemonte all'Asia. Uh, Presidente, è possibile che si configuri un'emergenza umanitaria per quanto riguarda l'Ucraina e che arrivi in Europa dei profughi ucraini, ma non, sono, non è l'unico conflitto l'Ucraina uh, al mondo e i profughi che arrivano da conflitti sono molti. Cosa ci può dire? Assolutamente, purtroppo è vero, il governatore ha già dato piena possibilità di ospitare i profughi ucraini che scappano dalla guerra in Piemonte, indubbiamente. Eh, no, ognuno deve fare la propria parte in Europa e in Italia anche come noi come Regione Piemonte al primo appello dell'Europa ci siamo portati avanti e abbiamo già aperto un canale istituzionale per accogliere certamente bisogna fare in modo tale che i profughi sono effettivamente profughi che scappano dalla guerra e non come purtroppo abbiamo visto negli anni, in anni passati eh, profughi che non sono profughi che scappano dalla guerra le regole internazionali non le dettiamo noi dalla Regione Piemonte noi le eh, utilizziamo e facciamo in modo tale che dare supporto tecnico e anche psicologico e sociale, come ho detto più di una volta, ai profughi e anche ai ucraini piemontesi, che sono quelli che si risiedono, che stanno subendo questa eh, tragedia nel loro paese e per i loro familiari. Grazie Presidente. Grazie a voi.